Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi sul canale un confronto fra due giochi di guida. Perché ho deciso di portare questo confronto? Perché mi ha veramente sorpreso eh, per quanto riguarda l'aspetto grafico. Infatti quello che vedremo oggi è solo l'aspetto grafico di questi due giochi. Un gioco che è VRC Generation, quindi un gioco di rally uscito a novembre 2022, quindi un gioco molto recente, e poi invece abbiamo dall'altra parte a confronto Forza Horizon 5, uscito esattamente un anno prima, quindi novembre 2021, quindi un gioco molto molto più vecchio. Però cosa è successo? Che qualche settimana fa Microsoft ha rilasciato appunto per il suo Forza Horizon eh, versione 5, ha rilasciato un aggiornamento modalità eh, questo aggiornamento che è a pagamento che ci dà la possibilità di pilotare ovviamente le macchine da rally quindi col navigatore che ci parla e ci dice eh, che tipo di curva stiamo per andare ad affrontare eh, ma la cosa interessante di questo confronto ovviamente eh, non è la modalità di gioco la modalità di guida il comportamento tutte queste cose perché sono due giochi completamente diversi sotto tutti gli aspetti perché comunque forza horizon 5 è un gioco molto arcade mentre When RC Generation rimane un gioco che tende un po' più alla simulazione e poi è un gioco con la licenza ufficiale Rally URC. Quindi abbiamo tutte le macchine ufficiali del campionato mondiale Rally con anche i team ufficiali, ma con anche l'aggiunta ovviamente di macchine storiche che hanno fatto la storia del rally, eh, però è un gioco completamente dedicato al mondo del rally, mentre Forza Horizon di per sé ha sì incluse nel suo pacchetto classico le macchine da rally ma che venivano utilizzate per fare le, chiamiamole così, missioni eh, quotidiane che andiamo a fare con quel gioco, mentre adesso con questa modalità dedicata al rally eh, abbiamo proprio un aspetto più simile a rally appunto per quanto riguarda la tipologia di gara e divertendomi molto ad utilizzare i giochi di rally ho notato subito una differenza grafica abissale nel senso che ok forza horizon si sa che è una grafica pazzesca però è uscito un anno prima addirittura di vrc generation e siccome vedremo tra poco eh, perché già qua dietro di me state vedendo qualcosa andiamo a confrontare eh, le varie situazioni eh, ovviamente qualcosa che manca a VRC Generation dal punto di vista della grafica. Sotto tanti aspetti eh, sembra quasi un gioco se vogliamo eh, un po' datato, c'è poca integrazione grafica tra la macchina e quello che è il percorso, sembra quasi che la macchina sia un oggetto esterno eh, al gioco, cioè non lo so, particolari che eh, a me hanno lasciato eh, molto sorpreso perché comunque Forza Horizon è un gioco molto datato. Ovviamente non avremo le stesse macchine all'interno perché con Forza Horizon vanno sbloccate poi comunque non abbiamo la licenza ufficiale vrc quindi non ci sono tutte le auto recenti del mondiale rally quindi è più un confronto proprio puramente grafico perché comunque nel pacchetto che andiamo ad acquistare di forza horizon 5 oltre ovviamente i vari percorsi la tipologia di guida rally abbiamo anche eh, subito di default la ford focus di Colin mccree Colin mccree ovviamente uno dei piloti storici del mondiale rally, quindi avremo quella eh, Ford Focus che vedremo più spesso all'interno del video che già sta scorrendo dietro di me, mentre su WRC Generation vedremo magari altre auto. Ma è proprio il dettaglio, la qualità grafica e il realismo che stiamo per vedere, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo questo confronto grafico fra due giochi che puntano entrambi a quello che è il realismo l'aspetto grafico riguardante quello che sono le corse rally partiamo perfetto le auto si stanno allineando come vedete sta per partire il countdown di partenza ed ecco partite abbiamo la for focus come vi ho detto di colin mccl per quanto riguarda forza horizon mentre abbiamo la hyundai i20 è quella che corre nel mondiale rally vedete già la differenza grafica secondo me delle due auto e soprattutto per quanto riguarda quello che è il contorno intorno alle due auto, è pazzesca la differenza. È quello che sono gli alberi, i dettagli degli alberi, l'erba, cioè guardate la differenza che è allucinante. Abbiamo una definizione per quanto riguarda Forza Horizon che è fuori di testa e anche per quanto riguarda l'auto, per quanto riguarda VRC Generation, è un po' più videogioco la macchina mentre guardate i riflessi e quanto è reale la carrozzeria della Ford Focus di Colley McCree. Eh, poi una volta che abbiamo visto comunque questo particolare adesso volevo farvi vedere quello che sono proprio anche i dettagli nelle varie situazioni che rendono eh, veramente i due giochi completamente secondo me diversi eh, per quanto riguarda il realismo grafico sebbene WRC Generation è arrivato addirittura un anno dopo. Cioè, guardate anche lo sterrato, guardate quanto è reale lo sterrato della For Focus di Forza Horizon, mentre come in alcune parti eh, lo sterrato, in questo caso abbiamo ancora anche qui una For Focus, anche se più moderna rispetto a quella di Colin McCree, eh, con WRC Generation però vedete anche i rami i tronchi che si vedono i sassi mentre guardate eh, quello che succede con eh, Forza Horizon davvero secondo me pazzesco e anche la macchina stessa vedete che ogni tanto la macchina eh, di WRC generation sembra che fluttui eh, sul terreno eh, rispetto invece al realismo pazzesco di Forza Horizon e qua guardate adesso i pezzi che vengono raccolti nell'uscita di strada di entrambi che differenza pazzesca cioè eh, dove abbiamo l'Audi, quindi abbiamo URC Generation, abbiamo visto dei pezzi che volavano che sembravano eh, dei pixel, erano de delle cose piatte che arrivavano, mentre eh, quando usciamo di pista con eh, quello che è Forza Horizon Rally, ragazzi avete visto che eh, pazzeschi sono i, diciamo, i detriti che vengono raccolti. Adesso siamo ripassati dall'Audi che abbiamo disponibile. Eh, nel rally, quindi un auto rally leggenda per quanto riguarda Forza Horizon e guardate anche qua con la pioggia, secondo me Forza Horizon con la pioggia è allucinante, mentre dall'altra parte e eh, anche qua non abbiamo secondo me un realismo della pioggia dal punto di vista estetico cioè sì, piove, bello, ma non quel realismo che abbiamo invece in Forza Horizon eh, proprio un dettaglio che delle pozzanghere eh, guardate adesso sotto il ponte eh, vrc generation come tutto lucido sembra quasi uno specchio ma è fin troppo specchio e anche qua cioè secondo me è fin troppo lucido e specchiante eh, il terreno che abbiamo sotto all'auto e anche le gocce in certe situazioni sono molto grossolane cioè non ha un effetto realmente eh, come quello della pioggia e adesso guardiamo anche invece forza horizon che spettacolo anche in questa situazione adesso siamo ritornati sullo sterrato guardate ancora <ride> i pezzi che sono volati via dall'erba quando l'audio è uscita sembravano quasi dei fogli piatti cioè non avevano consistenza eh, davvero è quasi deludente il fatto che ci sia un anno di differenza tra i due quindi tanto tempo ma ancora come Forza Horizon sia qualcosa di spettacolare è vero che Forza Horizon è sviluppato solo per una console o per pc mentre eh, vrc generation viene sviluppato per qualsiasi console quindi magari potrebbe essere un limite però mi sembra un limite un po troppo eh, accentuato secondo me adesso volevo farvi vedere ancora anche in queste situazioni dovremmo arrivare nell'acqua in una pozzangola, un, un torrente da attraversare guardate la differenza cioè secondo me pazzesco come eh, c'è un realismo incredibile in forza horizon e molto meno in vrc generation e come comunque l'auto eh, rimane cioè troppo reale guardate invece il vrc generation anche come si muove come eh, nei movimenti quando sale scende dai dai dossi da quello che va a incontrare sul terreno eh, è cioè, c'è un comportamento non bello da vedere adesso dovremmo arrivare nella parte al buio guardate entrambi sono al buio entrambi vanno con i fanali dell'auto però anche qua eh, secondo me non, non è male neanche il vrc generation in realtà però secondo me anche in questa situazione eh, Forza Horizon ha qualcosina in più, questa modalità rally che si ha questa macchina poi di Colin McRae è pazzesca da vedere e devo dire che è allucinante il realismo, però, eh, si nota un pochino meno la differenza rispetto al giorno ma c'è differenza anche qua se guardate bene c'è tanta tanta differenza quindi ragazzi questo era solo un video per eh, condividere con voi eh, perché ci tenevo a far vedere come comunque un gioco vecchio perché parliamo di un gioco del 2021 eh, sia comunque più competitivo con un, dal punto di vista del realismo grafico e di quello che è l'impatto realistico rispetto a un gioco uscito addirittura un anno dopo un gioco poi comunque molto più simulatore che dovrebbe avere anche da quel punto di vista darci quelle sensazioni eh, estetiche e grafiche eh, di realismo perché essendo un simulatore dobbiamo immergerci invece secondo me non mi aspettavo di più da vrc generation questa modalità rally che è possibile acquistare per forza horizon è davvero pazzesco poi ci sono dentro altre auto che eh, sono dedicate sempre al fuoristrada che non sono macchine da rally eh, che comunque ci vengono date per fare determinate gare poi potremmo usare comunque le macchine da rally che già abbiamo magari nel nostro garage che comunque adesso acquistano più valore nell'utilizzo perché eh, abbiamo un diciamo una situazione un percorso e una dinamica da rally quindi ragazzi eh, spero che questo mio video un po' diverso dal solito sicuramente ma che mi piace comunque perché è una mia passione anche questa eh, condividerla con voi e sapere da voi cosa ne pensate anche se non avete nessuno di questi due giochi cosa ne pensate di quello che avete visto di quello che vi ho fatto vedere eh, o se invece li avete entrambi ce n'avete solo uno dei due cosa ne pensate anche voi di questo confronto per quanto riguarda solo l'aspetto grafico che poi è quello che eh, diciamo è già uh, una buona parte del gioco arriva da quello che ci dà l'emozione nel guardare quello a cui stiamo giocando